Ho preso casa in un bosco di faggi Tra biancaneve e i suoi fiori selvaggi Presa dal vento e portata distante Come quel valzer di cento anni fa Tu, capotreno, vestito elegante Fante di cuori, cuore di fante Io, ballerina di acciacchi e di stenti come quel libro di cento anni fa e ti aspetterò alla prossima fermata coi nani, biancaneve e la mela avvelenata tu mi saluterai con l'ombrello in una mano come quel sogno di cento anni fa. E ti aspetterò alla prossima fermata. Coi nani, bianca neve. E la mela avvelenata mi saluterai con l'ombrello in una mano come quel sogno di cento anni fa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 Capotreno, vestito elegante, fante di cuori, cuore di fante Io, ballerina di acciacchi e distenti, come quel libro di cento anni fa E ti aspetterò alla prossima fermata neve e yeah. la mela avvelenata, mi saluterai con l'ombrello in una mano come quel sogno di cento anni fa.